Logoritmo ci dà la possibilità di tradurre un diagramma di flusso in un linguaggio di programmazione. È sufficiente, una volta che abbiamo scritto il diagramma di flusso, cliccare su questo comando in alto, eh, l'ultimo che troviamo sulla barra dei comandi, e si apre questa finestra con la traduzione automatica del diagramma. In un, in un linguaggio di programmazione in questo caso è javascript però vediamo che se apriamo la tendina possiamo andare a eh, selezionare un altro eh, linguaggio ce ne sono parecchi guardiamo python questa è la traduzione del, del diagramma di flusso in python allora vedete che sono, eh, le istruzioni sono eh, colorate riprendendo i colori presenti sul diagramma di flusso, questa è un'opzione che possiamo disattivare se non ci serve o se non ci interessa mediante questo tasto, così come possiamo eliminare la numerazione delle istruzioni cliccando su questo comando e eh, avere le scritte più o meno ravvicinate. Allora andiamo a guardare un attimo mh, come funziona, che co le caratteristiche, le caratteristiche principali di Python intanto vediamo che è uno dei linguaggi che non richiede la dichiarazione delle variabili eh, all'inizio eh, dell'algoritmo infatti eh, passa direttamente all'assegnazione di questi due valori numerici alle variabili totale e finito per quanto riguarda il ciclo while vedete che ehm, le istruzioni che sono interne al ciclo sono hanno un'indentazione maggiore quindi anche visivamente è facile capire quali sono le istruzioni che appartengono al ciclo eh, quando si esce dal ciclo invece che c'è um, l'istruzione di output che viene tradotta con print abbiamo, eh, ritorniamo ad avere l'indentazione iniziale altra cosa che vi faccio notare è che mentre qui e anche in altri linguaggi di programmazione l'uguale è sempre lo stesso sia quando uh, si riferisce a una condizione da verificare sia quando si riferisce a un'assegnazione in Python invece c'è una differenza quindi quando è un'assegnazione come in queste due istruzioni si scrive uguale normalmente se invece è un confronto, cioè se devo confrontare il valore della variabile finito con il valore 1 non metto più l'uguale ma metto uh, due segni di uguale ravvicinati Altra cosa, eh, non c'è la dichiarazione iniziale, però vedete che quando ci sono istruzioni di input, come in questo caso, il prezzo è una variabile reale e questo fatto viene indicato dalla parola float, eh, mentre qui, quando l'utente inserisce 1 o 0, eh, il fatto che sia un numero intero viene indicato da, dalla, dal prefisso int prima di input. Anche qua adesso chiaramente è possibile salvare di, cliccando sull'icona Save e verrà creato un file proprio uh, tipico di Python, quindi con uh, il, um, la desinenza py.